Ciao a tutti, amici, e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a fare una ricetta super fit e super golosa. Di cosa si tratta? Ve lo dico subito dopo la sigla. SIGLA! E riccoci subito dopo la sigla! Allora, cosa andremo a fare oggi? Andremo a fare i super irresistibili brownies, quelli americani, avete capito bene? Non vi resta che seguire la ricetta, se vi è piaciuta mettete un like e un commentino per le prossime ricette. Un bacio!